Amici di Crino, bentornati con uh, Mr. K, oggi attenzione perché è una puntata incredibile, sciabolata tesa, come dire qualcuno? Quante le sciabolate esistono? Eh, dunque abbiamo la classica, la <ride> tesa, la morbida e la disperata. Quattro. Perché andiamo a parlare di un articolo assolutamente imperdibile e che definire assoluto è uno oferismo. Parliamo infatti della famiglia 01120, ovvero le punte al cobalto 8%. Ciao. Ma partiamo dalle basi. Ti ricordi che cos'è il cobalto? Eh... No. Non sa mai niente. si prova così però, non così... Torna subito al tuo posto! Allora te lo spiego per l'ultima volta, eh? Dopo che ti mando in Siberia a prendere ripetizioni voglio vedere se fai ancora tanto pli-pli-pli con le manine gelate e ti spaccano le dita. Il cobalto è uno degli elementi presenti nella lega dalla quale vengono ricavate le nostre meravigliose punte al cobalto. 8% Come dice già il nome, 8% sta a indicare la percentuale di cobalto presente in questa lega di acciaio. Beh. Beh. In questo caso il nostro acciaio prende il nome di Aisi M42. Come tutti i migliori supereroi che si rispettino, anche la nostra punta cobalto 8% ha un superpotere. Naturalmente non è la Duken, ma salutiamo Rio e Ken che so che mi seguono sempre. Ciao, ragazzi. Mi dispiace averti coinvolto in tutto questo. Mi dispiace averti dato retta. Ma un'elevatissima resistenza alle alte temperature. Come già vi ho spiegato, infatti, i carburi di cobalto che si vengono a creare dall'amorevole unione di cobalto mm. e carbonio presente all'interno della lega di metallo, Rendono infatti le nostre punte particolarmente adatte per lavorazioni in cui si vengono a sviluppare queste altissime temperature. Sì, ma Mr. K, quanto sono altissime queste temperature? Pensate che durante alcune lavorazioni su dei materiali particolarmente resistenti, ragazzi, si vengono a sviluppare delle temperature di più di 590 gradi Celsius. Che in Fahrenheit sono... Sì, sì, faccio spesso un'anità Milano. A proposito sempre di materiali, ragazzi, aspetta un attimo che devo guardare cosa mi sono scritto. A proposito di materiali, ragazzi, le nostre punte al cobalto sono particolarmente indicate per l'inox, che già vi ho spiegato in un video delle punte al cobalto 5%, che trovate qui, ma anche per tutti quegli acciai in genere con resistenza di Millimetro quadrato. Insomma, ragazzi, la nostra punta a cobalto 8 forano qualsiasi materiale come se fosse burro. Burra! Per quanto riguarda le geometrie e caratteristiche costruttive, la nostra punta a cobalto 8% presenta una filatura classica a 130 gradi, con split point che la rende particolarmente maneggevole anche in applicazioni con trappa di mano. Ma Ciao, infine presenta un'elica a 27 gradi che risulta particolarmente efficace nell'espulsione del trucciolo anche con materiali pastosi come linox ultima chicca ragazzi con la quale poi vi saluto le punte al cobalto 8% le trovate sul nostro nuovo catalogo 2019 catalogo 2019 del quale abbiamo una diapositiva Le trovate come primo articolo, ragazzi. Perché sono top. Top di gamma! Siamo purtroppo giunti alla fine anche di questo nuovo video, ragazzi. Voi, mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i social. Mettete un bel mi piace, attivate la campanellina. E restate in attesa per nuovi mirabolanti video di Mr. K. Credo trusa di paporari, di Sto forando, prego non mi disturbare. Burro. Oh, no. mm.